Buonasera a tutti, oggi torno a parlarvi per informarvi che non siamo nella condizione di poter superare l'esame di analisi 2 al Politecnico. La curva dei bocciati, bocciati potrà risalire fino al 150%. Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è e personalmente sono stato bocciato come un down e questo è un grande risultato. Io prego Padre Pio anche il ministro Salvini di superare l'esame. È vero, la matematica è una materia che ho sempre studiato... Fino all'ultima goccia di sborra. Eh, mi piaceva anche la matematica e quindi anche in matematica andavo male. Perché chiaramente stiamo parlando anche qui di un diritto fondamentale della persona, la libertà di comprare quasi 3 milioni e mezzo di dosi di THC, 237 mila stupefacenti. Ah, guardi, sul carcere agricoli e lavoratori nello spettacolo. Io sono assolutamente determinato. È un obiettivo del programma di governo. No. Cap. Prego, applausi.